l'altra volta, per parlare un po' di più delle opzioni per il riempimento, perché finora abbiamo usato dei colori pieni. Allora, square stroke non l'ho usato e lo butto via, questo solid stroke è quello che ho usato per le linee, eh, faccio, sto solo facendo un po' di pulizia, dot stroke eh, non lo elimino perché in realtà abbiamo visto nelle lezioni precedenti che è importante per airbrush e pencil soft, quindi non lo rimuovo. Notate, sotto linee, per esempio, che abbiamo delle possibilità, diciamo, di cambiare alcune opzioni, non solo il colore, che quindi può essere cambiato, ma anche il comportamento. Per esempio, se da Line passo a Dots, ecco che quelli che sono i punti del mio segno Grease Pencil, quindi andando in Edit Mode, nascondo un attimo il livello riempimenti e guardo solo il livello disegni, eh, vedete, ogni punto eh, effettivo della curva viene rappresentato eh, non più da una linea unita, ma da un punto. Allo stesso modo funziona anche squares, che invece di punti disegna dei quadrati. Quindi questa è eh, questa opzione, da linee a punti eh, quadrati. In genere è utile appunto soprattutto per creare degli strumenti sfumati, diciamo, dove... Questi singoli punti magari vengono cambiati anche con una texture, non per forza con un pallino sfumato. Vedremo con un attimo di pazienza l'uso delle textures. Più interessante ancora è, se ripristino il livello fills, andare a vedere un po' di opzioni che ci sono nei materiali fill. Quindi per esempio il materiale pelle posso intanto andare ovviamente a modificarlo in qualsiasi momento. È quello il vantaggio di creare un materiale per ogni riempimento che fate, è quello di poterlo cambiare. C'è anche la possibilità di cambiare il, la modalità di riempimento, per esempio a gradiente. Se voi lo scegliete gradiente, vedete il colore è già cambiato, potete fare non un colore solo, ma un passaggio da un colore a un altro. Per esempio da un colore primario a pesco questo e lo cambio con una versione leggermente più scura e più satura e vedete è un po' più morbido essendo un gradiente in questo momento va da sinistra a destra però se io metto rotazione 90 gradi va dall'alto in basso meno 90 si gira dall'altra parte con la location y e x vedete posso spostare effettivamente il gradiente e magari appunto cambiare il, il valore di rotazione quindi è un po' difficile da, da vedere con due colori molto simili in questo caso potete prima provare con un altro tipo la scala mi permette diciamo di, di ridurlo e quindi vedete la, la transizione avviene molto più velocemente oppure in maniera molto più larga quindi il gradiente è un, un buon modo per variare magari anche con due colori simili per variare appena appena il riempimento avete tutte le opzioni la cosa appunto utile è che rimane associato al materiale in questione, quindi adesso se anche scelgo gradiente per il colletto, anche qua vedete da azzurro a bianco, magari qua il bianco lo lascio, possiamo capire un po' più facilmente cosa succede. Vedete location X sposto a destra e a sinistra, location Y lo sposto in alto e in basso non cambia perché in questo momento è in direzione sinistra destra il gradiente, con la rotazione tutte le cose che abbiamo fatto prima e posso anche con, con blend in pratica decido quanto il secondo colore agisce sopra il primo il gradiente lo hanno messo solo nel fill non nello stile della linea è un po' un peccato perché anche la linea avrebbe potuto avere un, un vantaggio diciamo dall'avere un riempimento a gradiente comunque eh, questo è va tenuto conto che queste caratteristiche eh, location, rotation e scale sono valide per tutti i segni tracciati per cui se io adesso vado a tracciare altri riempimenti con questo colore colletto eh, mi ritroverò diciamo la stessa situazione posizionata su tutti i nuovi segni quindi vedete anche se qui c'è l'azzurro pieno e qua c'è il, il bianco pieno queste posizioni sono relative alla forma del mio stroke, diciamo che dipendono non dall'intero spazio a disposizione, se disegno qui avrò una situazione diciamo, diversa per ogni stroke, può essere un, un qualcosa che ha senso utilizzarlo anche per motivi artistici, perché vedete, a seconda di anche da che parte decido di fare il segno, se comincio da sopra faccio un quadrato partendo dall'angolo in basso a sinistra faccio un quadrato partendo dall'angolo in alto a destra il gradiente cambia direzione perché lo stroke ha cambiato direzione e quindi può essere usato anche artisticamente per ottenere sovrapposizioni di colore come queste tenete conto quindi che non è posizionato nel mondo questi valori ma sono posizionati rispetto allo stroke grazie e alla prossima